un metodo per scomporre un numero in fattori primi. Per applicare questo metodo è utile conoscere i criteri di divisibilità. Che cos'è un criterio di divisibilità? È una regola che puoi applicare ad un numero per stabilire se il numero è divisibile per 2, per 3, per 5 o per un numero primo. I criteri di divisibilità sono utili in quanto ti permettono di stabilire se quando opererai la divisione per quel numero, otterrai un quoziente senza resto. Il criterio di divisibilità per 2 dice che qualunque numero è divisibile per 2 se è un numero pari. Ed è un numero pari qualunque numero che ha come cifra delle unità un numero pari. Il 234 ha, ha nella cifra dell'unità 4, che è un numero pari, quindi 234 è divisibile per 2. 3567 invece è un numero dispari in quanto la cifra delle unità è un numero dispari non è divisibile per 2 il 98 invece è divisibile per 2 in quanto la sua cifra dell'unità l'8 è un numero pari, quindi 98 diviso 2 fa un numero intero che è 49, la divisione non ha resto. 505 invece è un numero dispari, in quanto la cifra dell'unità è dispari e non è divisibile per 2, la stessa cosa per il numero 7. Un numero invece è divisibile per 3 se la somma delle sue cifre è un numero divisibile per 3. Se io prendo il 234... Sommo le sue cifre, cioè prendo il 2, lo sommo con il 3 e lo sommo con il 4, ottengo 9. 9 è divisibile per 3? Sì, allora 234 è divisibile per 3. 235 invece mi dà 2 più 3 più 5 che fa 10. 10 non è divisibile per 3, quindi 235 non è divisibile per 3. Un numero è divisibile per 5 invece se la cifra dell'unità è uno 0 oppure è un 5. Come per il criterio di divisibilità per 2, quindi devo guardare la cifra dell'unità e determinare se si tratta di uno 0 oppure di un 5. Se no, tipo 2509, non è divisibile per 5, in quanto la unità è un 9 e non è 0 e non è 5. Non esiste un criterio di divisibilità per 7, quindi se un numero non è divisibile per 2, non è divisibile per 3, non è divisibile per 5 e voglio sapere se è divisibile per 7, non ho nessuna regola che me lo dica e devo operare con, con la divisione, quindi prenderò il numero e lo dividerò per 7. Se il risultato è senza resto è divisibile, se ottengo un resto invece il numero non è divisibile per 7. Esiste invece un criterio che mi dice se il numero è divisibile per 11 per applicare questo criterio io devo operare in questo modo il numero è composto da cifre che occupano posizioni pari e posizioni dispari che cos'è la posizione occupata da una cifra il numero 6 la posizione dell'unità è la prima posizione o la posizione 1 ed è la posizione dispari posizione 1 significa posizione dispari il numero 5 occupa invece la posizione 2 la posizione pari il numero 8 occupa la posizione 3, c'è cioè la posizione dispari, il 9 occupa una posizione pari, la posizione 4. Non devo guardare il valore delle cifre, 6 è una cifra pari, 6 è un numero pari, ma occupa la posizione dispari, la prima posizione. La stessa cosa per 5, il 5 occupa una posizione pari, occupa la posizione 2, quindi non devo guardare il valore 5 che è dispari che cosa faccio? prendo le cifre della posizione dispari prendo le cifre della posizione pari le sommo tra di loro e poi la somma ottenuta la sottraggo, se la differenza tra la somma delle cifre della posizione pari rispetto alla somma delle cifre della posizione dispari è 0 o 11, allora il numero è divisibile per 11, altrimenti no. Non esiste invece un criterio di divisibilità per 13. Riassumendo, quindi abbiamo a disposizione delle regole che ci permettono di stabilire se un numero è divisibile per 2, per 3, per 5 e per 11. Ma non abbiamo delle regole per stabilire se un numero è divisibile per 7, per 13, per 17 e per gli altri infiniti numeri primi, per i quali quindi è necessario svolgere la divisione. Passiamo adesso al metodo per scomporre. Ricordando i criteri di divisibilità per 2, per 3, per 7, li applico. Prendiamo il numero 42. Voglio la scomposizione in fattori primi del numero 42 e procedo in questo modo. Scrivo il 42 e disegno una lunga barra verticale alla sua destra. E incomincio a dire 42 è un numero pari, allora è un numero divisibile per 2. Bene, scrivo 2 e applico la divisione. Faccio la divisione 42 diviso 2, scrivo sotto il 42. Il risultato della divisione, cioè 21, 42 diviso 2 fa 21. Il 21 è un numero divisibile per 3. Scrivo 3 e svolgo la divisione. 21 diviso 3 fa 7. Continuo, 7 è un numero primo ed è divisibile soltanto per 7. Quindi svolgo 7 diviso 7 e, resto, e ottengo 1. Mi fermo. A questo punto il 42 risulta essere uguale al prodotto dei numeri che trovo nella colonna destra. Quindi 2 per 3 per 7. 2 per 3 fa 6, 6 per 7 42. O posso anche dire anche che 3 per 7 fa 21, 21 per 2 fa 42. Oppure che 7 per 2 fa 14, 14 per 3 fa 42. Non importa infatti l'ordine con il quale io eseguo le divisioni. Succede che se, per esempio, non vedo che il 42 è un numero pari, ma vedo che 42, 4 più 2 fa 6, è divisibile per 3, svolgo subito la divisione per 3. 42 diviso 3 fa 14. Proseguo. 14, in questo caso invece, è divisibile per 2, e faccio 14 diviso 2 fa 7. Ritorno 7 diviso 7, 1. Ottengo comunque gli stessi fattori primi, il 3, il 2 e il 7. In questo caso potrò scrivere 42 uguale a 3 per 2 per 7, che posso combinare per la proprietà commutativa della moltiplicazione, per esempio partendo dal numero primo più piccolo fino al numero primo più grande, quindi in ordine crescente. Oppure 42 dici, vabbè, ma 42 è anche divisibile per 7. Va bene, facciamo prima 42 diviso 7. 42 diviso 7 fa 6. 6 dico, beh, 6 è divisibile per 3. 6 diviso 3 fa 2. 2 è divisibile per 2 e ritorna a 1. I numeri che compaiono sono sempre il 7, il 3 e il 2. O anche 42 diviso 7 fa 6. Sì, va bene, ma il 6 a me piace di più dividerlo per 2. Bene, se io faccio 6 diviso 2 otterrò 3 e quindi 3 diviso 3 fa 1. I numeri risulteranno sempre essere il 2, il 3 e il 7. Per comodità, dato un numero, si guarda prima di tutto se sia pari e dispari, quindi se è possibile dividerlo per 2 oppure no. Poi si prosegue, non è divisibile per 2, allora provo con il 3. Non è divisibile per 3, allora provo con il 5. Non è con il 5, provo con l'11 e così via. Adesso prova tu. Dal libro di, tesco, di testo cerca il capitolo relativo alla scomposizione e scomponi due numeri a due cifre. Due numeri a tre cifre, due numeri a quattro cifre. Memorizza, ricorda i criteri di divisibilità che hai a disposizione. Tieni anche d'occhio la tavola dei numeri primi in fondo al libro e fai esercizio con le divisioni. Buon lavoro!